Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e benvenuti in questo nuovo video sulla vanilla sul server e allora devo dire un bel po' di cose la prima da come avrete già notato dalla balestra dalle skin, cioè dalle texture e da molte altre cose abbiamo aggiornato il server in 1.14.1 è già uscita la 1.14.2 ma non avevo voglia di aggiornare il server quindi vabbè poi seconda cosa avevamo fatto un video l'altro giorno insieme a Madamarco ma ho perso i file perché se qualcosa non va male non è un mio video e quindi avevamo fatto un bel po di cose tipo e noi avevamo deciso di distanziarci qui in questa zona e per la sua casa sorgerà poi laggiù la mia l'ho già creata ed è così questa è la facciata mi dite poi se mi piace con due cactus a fiore poi questo e poi qui non so se continuare questa specie di, di trama che stavo già usando anche qua dietro perché secondo me poi dopo diventa un po' noiosa Comunque dentro è così, eh, niente di che, ho spostato già tutte le roba che avevamo nell'altra casa qui e abbiamo finito il carbone, abbiamo fatto, ah, abbiamo fatto anche queste, queste farm qui per il cibo perché eh, eravamo senza cibo adesso siamo, siamo tutti messi molto bene messo un composter, che è molto utile, e nell'altro video abbiamo anche ucciso un po' di, di villager, però poi dopo di pillager, però poi dopo abbiamo perso, e siamo morti anche un bel po' di volte. E vabbè, e poi invece eh, abbiamo fatto queste forme, adesso pensavo di raccogliere le patate, Ah è, tra l'altro una patata marcia era da una vita che non la vedevo più. Ecco, sono un genio. Ok, ho messo a posto, ripiantiamo le patate. Ok, ho posato le patate e che ho raccolto, le ho già anche ripiantate. Poi volevo dire, mettete sempre delle torce che fanno crescere velocemente il raccolto e fate sempre un pozzo vicino ai vostri raccolti che è molto utile ah, volevo farvi anche vedere la casa di Matamarco che, vabbè fa schifo, perché non ha costruito niente comunque nell'altro episodio c'era lui che ha buttato giù l'intera montagna e qua ci sono ancora dei rimaseghi di montagna qui poi è esploso un creeper che doveva richiudere il buco e questa qui è la sua roba e vabbè poi non ditegli niente, ma ogni tanto quando non c'è sul server gli rubo le cose, ma questi sono dettagli. E, vabbè, non fateci caso, È ecco quella scritta lì sotto. Nello scorso video abbiamo fatto anche altre cose, ma cioè, era successa anche un'altra cosa. Io ero là nella nostra vecchia casa, che adesso è laggiù, e mi è esploso un creeper. E ha distrutto tutte le casse. Ah, io stavo raccogliendo le cose. E poi arriva un altro creeper e espl esplode di nuovo. E così, esplodendo, distrugge dei drop che c'erano. E vabbè, abbiamo perso un po' di roba, ma, ma niente. E invece un'altra cosa che volevo fare in questo video era, tra l'altro siamo di nuovo a corto di materiali, quindi è meglio che andremo poi in miniera. Volevo farmi uno scudo, perché secondo me è molto utile, magari lo facciamo anche chiamata Marco. due scudi poi uno lo daremo a Madame Marco. non so se registrerò ancora su cioè registrerò ancora dei video più avanti perché eh, magari questo video può diventare troppo corto comunque posiamo il suo scudo nella sua cassa cioè diciamoci se il video viene più lungo di 10 minuti io lo lascio perché comunque vabbè 10 minuti spero non più non troppo più lungo di 10 minuti concluso tra i 10 i 20 minuti che poi dopo diventa noioso ecco mentre che siamo qui e vabbè quanta roba ma dove stavo per caderci dentro allora ragazzi eh... È successo che mentre qua mi è esploso un creeper dietro e vabbè, adesso ho tagliato questa parte perché è successo un po' di roba. Comunque, mi è esploso un creeper dietro, l'ho ucciso e poi è venuta notte. Sono un tempo di mostri a rompermi le scatole e li ho uccisi. E vabbè, è successo solo questo. Qui ci sono un po' di a caso e vabbè ehm. comunque cosa stavo facendo? ah avevo andato lo scudo vada ma Marco Io tengo il mio di scudo e comunque si usa col tasto destro quando ce l'hai nella seconda mano oppure sempre tasto destro con la prima mano e ti parla da molti danni e ehm. Comunque, non so cosa potrei fare in questo video, potrei andare in miniera e cercare di fare qualcosa. Quindi taglierò un po' mentre mi faccio dei materiali. E metterò sono tutte le parti più interessanti. Ecco qui ho già trovato del ferro, in questa miniera stavo dicendo non abbiamo ancora trovato il diamante anche se madamarco nell'altro episodio ci aveva fatto dei, uno scherzo dove faceva finta di averlo trovato e io spero di trovarlo in questo in un prossimo episodio perché sarebbe molto utile però mi piacerebbe anche trovarlo con madamarco perché probabilmente sarebbe molto più contento ma oh, vabbè se lo trovo in questo episodio fa niente. Ecco, tra l'altro se vedete il mio nome rosso qui è perché nell'altro episodio Madamarco ah, stava giocando con i comandi e ha scoperto come colorare i nomi. E vabbè e come potete, come avete visto adesso. Eh, se io uso lo scudo mentre un creeper esplode, io posso proteggermi dalle esplosioni ed è molto utile perché vedendo anche lo scorso episodio eh, ci possiamo fare molto male con le esplosioni dei creeper, soprattutto in difficile. Ecco, adesso vi faccio di nuovo rivedere. Esplode, io non faccio nessun, nessun danno. ho ritrovato il punto dell'altra volta in cui stavamo cercando i diamanti e potremmo continuare a stare qua per provare a cercare adesso guardo anche e siamo a y anche se non mi ricordo se era y11 o 12 comunque Guardate un po' cosa ho trovato, la pozza di lava, adesso la sto chiedendo con di la diorite, ho già scavato un bel po' come potete vedere. Di trovare qualcosa di interessante Tipo diamanti Perché sotto vicino alla lava ci sono sempre un po' di diamanti Ma non li ho trovati Quindi boh, sono molto sfigato Quindi Magari ci sono anche diamanti da qualche parte Però poi non li trovo Quindi continuerò ad andare avanti Uh, l'apis Le zambe poche non le trovo sono, anche se a molti non piacciono i lapis, a mi piacciono molto, non so perché, ma alla gente non piacciono i lapis. Li trovo molto blu e belli. Sono anche piuttosto rari, quindi boh. Ecco, mi è finito il piccone, cosa faccio? Sono anche senza legna, wow! Ah. Tra l'altro vi faccio vedere che se... Mentre andate avanti saltate così, andate avanti più velocemente, però perderete un po' di cibo. Siamo tornati nel nostro posto di prima, adesso continuiamo ad andare avanti sperando di trovare il diamante. Ma se continuiamo così lo troveremo fra 30 anni tra l'altro ditemi nei commenti se vi piacciono le nuove texture dei blocchi perché me più o meno cioè non sono brutte però quelle di prima sicuramente forse perché ci ero abituato però mi piacevano di più eh, vabbè. tra l'altro sempre per parlare un po' pubblicherò questo giorno c'è cioè questo giorno questo video il giorno del mio compleanno che è il 31 di maggio e naturalmente basta vedere la data di uscita del video e ve ne rendete conto che il giorno comunque sarà il mio compleanno se volete fatemi gli auguri nei commenti comunque ma sta avena di ferro enorme, magari è un bug di generazione perché c'erano cioè, 25 di ferro tutti qua attaccati, no 24 perché c'era un pezzo di ferro che ce già da ah, guardate un po' qua che mi volevano uccidermi. se c'è qualche diamante c'è un creeper ma i diamanti non mi sembra di vederne uh oro grazie creeper. ecco abbiamo questo oro mi fa sempre piacere anche se inutile di in live, ma so che cos'è? Wait, non so cosa sia, non, non ascolto molto spesso cd. Ci potrebbe proprio essere una mesa, questo qua. Perché c'è ora ovunque? Diamante, stavo dicendo, torniamo su, e c'è il diamante. questo oro che tanto fa sempre piacere prendiamoci anche quei diamanti lì perché ecco guarda diamanti anche credo 7 diamanti 7 diamanti sono un botto 7 diamanti metterci qualsiasi lusso adesso allora ragazzi stavo eh, stavo facendo una cosa mi hanno attaccato dei mostri mentre stavo comunque controllando ancora di nuovo la clip e oh, ho tutta la spalla Va bene c'è sì ma oggi una fortuna incredibile no ma dai non ci credo no non ci credo vabbè ogni tanto le cose mi vanno bene anche a me forse Che fortuna, cioè avevo messo sta spada e, e sotto ci trovo diamanti e va bene, torniamo a casa, sono alibito, non, non me l'aspettavo, va bene, credo che se lo dico probabilmente neanche voi ci, crederai, ci crederete, ma cioè, è vero, io non... Non, non so come spiegare sta cosa eh, vabbè facciamo finta di niente e torniamo a casa allora sono tornato un attimo qui ho dormito e oddio mio dio la croce di Erobrian vabbè ho dormito ho posato un po di roba e comunque Volevo dire altre due cose, nell'altro episodio avevamo anche esplorato e avevamo trovato due cose, un villaggio che poi dopo io ho distrutto e vabbè fa niente e anche ehm, le l'acaccia avevamo trovato più o meno laggiù. Tra e... l'altro sono arrivato con che volevo il carbone e adesso siamo senza carbone. Cioè, sono andato là sotto anche per il carbone, eh, però senza, senza carbone, lo stesso. Va bene, adesso cosa possiamo farci con questi questi nuovi materiali? Allora, innanzitutto io mi farei una spada e un piccone. Poi, quindi questa spada qui se ne va, questo piccone se ne va anche, e io tornerei un attimo là sotto perché ci serve l'ossidiano, ma ci serve anche un, un secchio d'acqua. Quindi... Stavo laggando un po' e ho trovato la lava, e quindi... sono rientrato e quindi era entrato e riuscito dal server, quindi probabilmente adesso vedrete <coughs> vedrete che si è tolta un po' di roba tra l'altro adesso abbiamo trovato questa, ce ne servono 14 e quindi taglierò questa, questa parte, mettiamoci qui, piazziamo nostre librerie prendiamo naturalmente ma dei libri non però e anche i lapis e proviamo ad incantare qualcosa tipo io incanterei prima il piccone efficienza 2 efficienza 2 belle poi In altezza indistruttibilità perforazione adesso non incantiamola un libro e protezione 2 va benissimo ok L abbiamo incantato un po quindi mettiamo a posto tutto questo. Direi che il video lo possiamo finire qua. Ditemi se vi piace eh, come la casa, se devo mettere a posto qualcosa. Eh, credo che nel prossimo video vi farò vedere le altre cose. E intanto mi si è distrutta l'armatura, quindi costruiamo gli altri pezzi che ci mancano. che Mi sembrano ecco. questi. e eh, va bene il video finisce qui come stavo dicendo nel prossimo video esploreremo un po e probabilmente credo che ci sarà marco che ci odierà perché noi abbiamo già tutto in diamante mentre lui no eh, detto questo io chiudo il video ciao